Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi realizzerò insieme a voi questo cuore in legno eh, che ho pensato come fuori porta natalizio o comunque in qualsiasi caso è una decorazione natalizia che ognuno può, può decidere di, di usare come, come meglio crede. E, io ho già in mente a chi regalarlo perché so che lo apprezzerà molto visto i colori, visto le tonalità chiare eh, perché appunto è il modo in cui in cui generalmente decora la casa nel periodo natalizio. Allora, per realizzare questo cuore ho utilizzato eh, l'album di Ciaovella eh, Time for Home. Eh, questo album è bellissimo, ha delle carte con dei soggetti che sono veramente particolari, io ne ho messi qua intorno qualcuno così potete vederlo. E, e si presta benissimo a non fare necessariamente le cose natalizie perché comunque eh, non, è una, non è un album prettamente nat natalizio. Però è bello proprio per questo perché si può fare sia qualcosa di natalizio aggiungendo appunto le classiche decorazioni del periodo oppure semplicemente un qualcosa legato all'inverno che può essere un album ma, ma mi vengono in mente tantissime cose per poter utilizzare questa carta perché ha dei soggetti veramente particolari. Vi faccio vedere il cuore nel, nel dettaglio eh, così poi capirete meglio come, come ho realizzato il video quando vedete appunto effettivamente come, come lo, lo l'ho strutturato. Eh, allora, per, uh, ho usato semplicemente eh, tutta carta che ho tutti i particolari che ho ritagliato eh, dall'album Time from Home, eh, ho aggiunto semplicemente così per dare un tocco un po', un po particolare del pizzo che ha sostituito il, um, il, il telo che era che era appoggiato sul disegno sul, sulla scala ma io l'ho riprodotto con un pizzo in modo da dargli un pochino più di rilievo e poi ho utilizzato delle paste per, per così dare un pochino questo effetto neve, paste che potete usare un qualsiasi, un qualsiasi tipo di pasta o addirittura se non avete della pasta potete usare anche dell'acrilico bianco eh, quello un po' spesso già non già diluito per pitturare lo passate con una spatola e riuscirete così ad ottenere questo effetto questo effetto neve e dopodiché ho ancora aggiunto eh, queste palline che sono dei granelli di, di un materiale molto molto leggero che si usa apposta per lo scrub booking che ho mischiato con eh, della pasta e della colla in modo da poter da poterle poi incollare direttamente sul supporto ehm, dopodiché vedete ho ancora aggiunto giusto questi, questi particolari che sono, che sono dei ciuffetti che trovate nelle classiche decorazioni di Natale e nient'altro quindi comunque vedete che semplicemente con un supporto e della carta ritagliata in un certo modo insomma si riesce a fare qualcosa di veramente carino e vi dirò di relativamente semplice quindi chiunque lo può fare e detto questo adesso che vi ho fatto vedere un pochino i particolari Ah, ancora una cosa, eh, durante, durante appunto la lavorazione vedrete che eh, ho distribuito un pochino di brillantini, nel momento in cui avevo ancora eh, la colla, le paste che erano bagnate, eh, appunto ho passato un po' di brillantini per dare questo effetto che adesso provo a farvi vedere, che è molto bello, non so se si vede bene con, con la luce della, della telecamera, però è un effetto luminescente che rimane fine, ma, ma bello nello stesso tempo. Quindi penso di avervi un po' spiegato un po' tutto nel, nel, nel particolare e adesso non ci resta che vedere come realizzare il nostro cuore natalizio.